Pace e bene cari amici, ben trovati! In questa ventitresima domenica meditiamo sul testo del Vangelo secondo Luca 14, 25-33. È un testo netto... Radicale, bellissimo in cui il Signore fa chiarezza su ciò che significhi seguirlo e soprattutto su ciò che ci impedisce di seguirlo vedremo in particolare tre punti dopo i quali risuona a mo' di ritornello non può essere mio discepolo ciò che ci impedisce di seguire il Signore è l'attaccamento eccessivo agli affetti familiari è ciò che ci lega eccessivamente a noi stessi e ai nostri progetti è l'attaccamento eccessivo ai beni materiali ma vedete, prima di entrare nel testo, è bene capire una cosa, che qui si parla di possibilità e impossibilità di seguire Gesù. Cioè noi abbiamo una possibilità meravigliosa, accogliendo Gesù, credendo in Lui, e iniziando a seguire, a vivere secondo la forma di vita del Vangelo, noi abbiamo la possibilità di seguire il Figlio di Dio, cioè di imitarlo, cioè di diventare sempre più simili a Lui, di vivere questa vita da figli di Dio cioè un'altezza e una qualità di vita meravigliosa diventare capaci di amare da Dio giungere a una pienezza umana e spirituale meravigliosa allora se io non parto da questo eh, non capisco neanche tutto il resto perché sembreranno degli sforzi per, boh, non so manco io realizzare che cosa invece seguire Gesù vuol dire tutto questo vivere da figli di Dio e passare anche il valico della morte e giungere con Lui alla beata immortalità, alla comunione eterna e piena con lui. Allora entriamo con questa eh, prospettiva davanti ai nostri occhi in questo testo meraviglioso che ovviamente affrontiamo così nella semplicità e con una prospettiva esistenziale anzitutto abbiamo una folla numerosa che andava con gesù gesù va verso gerusalemme sta andando per dare la sua vita e una folla va con lui lui proprio in questo contesto si gira e diciamo così pane pane vino al vino insomma giù eh, chiaro e preciso vedete Partirei da qui. Eh, al Signore non interessa la quantità. Il suo problema non è perdere aderenti o avere pochi praticanti. Eh, il Signore ha a cuore formare discepoli, persone che lo accolgano e scommettano davvero la loro vita sulla sua parola. Allora è netto, e chiaro, seguirlo non è facile. Si tratta di seguire Dio, di amare da Dio. Se mai è semplice, nel senso che Dio è chiaro, è limpido, e netto, siamo noi che siamo ingarbugliati, complicati, ma eh, seguirlo non è facile. E allora lui vuole persone che gli rivolgano tutto il cuore, e che scelgano liberamente di seguirlo e nel seguirlo diventano man mano sempre più liberi di non solo seguirlo ma di amare. Allora possiamo vedere come la sequela sia una grande pedagogia verso la vera libertà e verso l'amore pieno. Una sequela che un discepolo è chiamato non solo a iniziare ma anche a portare a compimento. Allora il Signore dice cos'è che ci impedisce di seguirlo? Anzitutto dice se uno viene a me non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, moglie, figli, fratelli, sorelle, persino la propria vita non può essere mio discepolo. Cioè se io ho a cuore di più gli altri che non Gesù verrà il momento in cui lo mollo cioè non lo posso seguire perché già ho il cuore occupato se io ho assolutizzato eh, partiamo dal rapporto con i genitori che a volte purtroppo eh, è qualcosa che si è costruito nel tempo cioè una dipendenza affettiva dei genitori pensate per esempio sono cresciuto dove i miei non mi hanno mai eh, non so, magari valorizzato e ho sempre cercato ed elemosinato uno sguardo, la loro, la loro soddisfazione. O viceversa che eh, ho avuto dei genitori iperpresenti, iperprotettivi, che hanno proiettato su di me tutti i sogni, i desideri e guai se eh, dovessi venir meno. E allora io cosa vivo? Vivo per loro. Vivo per, eh, nel primo caso per elemosinare la loro gratitudine, nel secondo col peso di non poter venire meno ai loro progetti. Allora capite, se io rimango incastrato in questo schema, man mano non mi rendo conto che i genitori. Hanno un compito che è quello di aiutarmi a spiccare il volo, che mi hanno amato per come potevano, ma continuo a tenerli al centro. Eh, non potrò seguire il Signore e neanche posso aspettarmi che cambino loro. C'è un evento di maturazione che sono chiamato a vivere, e con l'aiuto di Dio e delle persone che nel Suo nome mi possono aiutare, può accadere. Eh, pensate alle, alla vita dei santi, quando anche, non so, per esempio, Santa Chiara ha corrisposto alla chiamata di Gesù, eh, in questo caso alla vita consacrata, beh, i Suoi si sono scatenati tutti contro, ma lei è stata salda, è stata lei a tagliare, è stata lei a mettere al primo posto Cristo nella sua vita. Ma questo può essere anche al contrario, un genitore che assolutizza il figlio, la figlia, e alla fine non fa un passo se non con lui, con lei, magari ha avuto problemi di, di relazione coniugale, ha proiettato tutto sul figlio o sulla figlia, vedi, proseguo di attività familiari o vedi, eh, non so, progetti futuri tra cui bastone della sua vecchiaia ma questo può riguardare i fratelli, le sorelle pensate che se per me eh, il concetto di, di famiglia, assolutizzato è quasi disincarnato ma se alla fine mio fratello o mia sorella seguono una strada sbagliata o mi consigliano patate per carote e eh, io devo essere pronto anche a venir meno alle loro aspettative se ho messo al centro Cristo, ma se uno non ama di più Gesù, eh, persino della propria vita, eh, non, non può essere suo discepolo, perché sarà incatenato da qualche altra parte, capite? Qui si tratta di, di, di libertà, si tratta di seguire qualcuno che ti porta verso una pienezza. E ancora, il secondo punto è, chi non porta la propria croce non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Eh, Qui che cosa si intende per croce? Beh, la croce, innanzitutto cos'era? Uno strumento di morte che è stato poi posto sulle spalle di Gesù. Quindi il Signore dice, è un'immagine, no? Chi non assume il mio stile di vita e non mi segue, eh, perché? Poco prima ha detto perché ama di più la propria vita, perché non è disposto a rinunciare ai suoi progetti, non è disposto a sacrificare qualche suo progetto o aspettativa o a dirsi di no in qualche, eh, in qualche abitudine. Insomma, se uno non è disposto a seguirmi sulla via del dono di sé, ma vuol vivere e farsi i fatti suoi, e vivere a modo di ombelico del mondo, non può essere mio discepolo. Se non è disposto a seguirmi, Tante volte noi pensiamo di essere maestri già della vita, che sappiamo già tutto, soprattutto quando si cresce di età, ehm, ci sentiamo già della serie lei non sa chi sono io, ti insegno io, ma alla fine è vivere la vita da discepoli, lasciarci insegnare l'arte di amare, essere sempre come, diciamo così, al primo giorno di scuola, desiderosi di imparare l'arte di vivere da figli di Dio. E infine dice il Signore c'è il problema dei beni, dice il Signore eh, usando delle immagini, no? modi parabole, dice, eh, dice ma chi è che volendo costruire una torre prima non si mette a calcolare se la può portare a compimento perché altrimenti è arrivata a metà è una rovina insomma non la può compiere o viceversa chi parte in guerra e non fa il conto di quanti uomini ha eh, per non trovarsi a combattere 10.000 contro 20.000 così Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Uno potrebbe dire, ma io mica posso vendere casa, lasciare il lavoro, i figli, ma qui si parla di un atteggiamento esistenziale più profondo, cioè ti dice, se tu sei, diciamo così, possiedi qualcosa, e questo qualcosa ti possiede, cioè se c'è qualcosa a cui tu, sei eh, disordinatamente attaccato, eh, che siano i tuoi beni materiali, che siano eh, le tue eh, prospettive, che siano le tue idee, che siano i tuoi ragionamenti, che sia il tuo giudizio, puoi metterci veramente di tutto, se tu resti attaccato e non sei disposto a lasciare tutto, per essere libero di seguire il tutto, non puoi essere mio discepolo. Cioè, vedete, qui non si parla di quanto ho. Qui si parla di non essere posseduto da nulla, di non essere imprigionato da niente. Si tratta di mettere al centro Gesù per lasciarmi insegnare da Lui, ripeto, l'arte di vivere e di amare da figlio di Dio. Allora c'è da chiederci. Punto primo. Chi è il re del mio cuore? Diciamo così, a chi ho dato il mio cuore? Eh, posso dire che al di sopra di tutto amo il Signore, che al di sopra di tutto cerco la sua volontà con sincerità? Secondo. Posso dire di essere disposto a seguirlo in tutto e per tutto, di eh, voler vivere secondo la forma di vita del Vangelo nella mia chiamata, laddove Dio mi, mi ha posto? Terzo. Posso dire che il mio cuore è libero, che non sono attaccato a nulla, che mi impedisce di seguire liberamente il figlio di Dio, di non aver il cuore legato a qualcosa, della serie toccatemi tutto ma non questo? Chiediamocelo, perché guardate che il Signore non è venuto a togliere nulla, ma è venuto a darci tutto. E se qualcosa ci impedisce di seguire il tutto che è Dio, che il Signore ci doni la forza di metterlo al suo giusto posto, perché... Non commettiamo l'errore di mettere le cose inferiori su quelle superiori. Pace e bene e buon cammino a tutti!